Ciao a tutti! Oggi prepareremo i cestini di carne con patate, il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli Ingredienti sono carne tritata, pan grattato aromatizzato, uova, parmigiano, pepato o pecorino, prezzemolo, sale, pepe, noce moscata, patate tagliate a dadine sbollentate, provola dolce. Il prosciutto è facoltativo. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino ripreparato e le foglioline di prezzemolo e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. un po' sul fondo del boccale, adesso aggiungiamo le uova, aggiungiamo il macinato, la noce moscata, il sale, il pepe e il pangrattato aromatizzato. E facciamo amalgamare per 40 secondi, antiorario, velocità 4. Il composto è pronto, andiamo a formare i cestini. Prendiamo una parte del composto. Andiamo a formare una pallina. Andiamo a posizionare in un pirottino. Schiacciamo verso il centro. Lo andiamo ad adagiare su una teglia per muffin. Adesso prendiamo un po' di prosciutto. Pezzetto di formaggio. Le patate. Mettiamo un poco di sale. Un pizzico di pepe. E un filo d'olio. E proseguiamo così per il resto del composto. Adesso inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Cestini di carne con patate sono cotti, andiamo a impiattare. Cestini di carne con patate, grazie e alla prossima ricetta.